nuovo tutorial di 1 2 3 ricrea oggi eh, mi dedico al rammento devo accorciare il collo di queste maglie e ridurlo perché è troppo alto per fare questo cosa faccio in primis ho scucito ed è un lavoro un po' lunghetto perché sono, tutti, sono tutte cuciture a taglio e cuci e quindi ci sono un sacco di fili, ma con un po' di pazienza si, si riesce a farlo e anche senza rovinare lo scollo, perché a me non interessa non rovinare lo scollo sia in questa rosa che in questa bianca vedete ho i due colli allora, per ridurre il collo delle mie felpine cosa devo fare semplicemente tagliare eh, il collo finito lo vogliamo di circa 2 centimetri quindi taglio 3 centimetri dall'alto ecco fatto e questo è uno e poi abbiamo quello bianco quello bianco ha anche un po di arricciatura per cui taglio 3 cm. Non prendo qui della drizzatura, faccio con i forbici che devo arrivare qua. fatto ho le mie due fascette ora semplicemente qui ho già i due laterali il mezzo dietro e con uno spillo indico anche il mezzo davanti in modo da avere quattro punti e lo stesso sulla maglia allora le due spalle ce l'ho apro il collo e quindi segno con qualcosa, con un questo è un pennarello da stoffa. Un puntino dietro e un puntino nel centro davanti. In modo che quando vado a cucire con la taglia e cuci mantengo questi quattro eh, punti di riferimento. Allora, questo è il centro davanti. Il collo dentro vedete questo è il centro e metto uno spillo dove c'è la ricciatura è il mio è la mia spalla e la metto qui il centro dietro, abbiamo fatto il puntino e il puntino. Allora con la taglia e cuci fate attenzione a togliere gli spilli prima di arrivare al coltello perché se no, rovinate su tutto. Potete fare questo lavoro anche con la macchina da cucire, non è proprio l'ideale ma con una buona macchina da cucire con un punto elastico viene abbastanza bene, solo che Comunque la taglia la cucci è fatta apposta per le manine, mentre la macchina da cucire non vi dà questa elastica il punto della macchina di, da cucire anche per quanto elastico, non vi dà questa elasticità, e la prima l'abbiamo impostata, poi andiamo a cucirla adesso facciamo anche la seconda. Allora qui abbiamo le due spalle: l apriamo un puntino nel centro dietro, un segno. E un puntino nel centro davanti ecco qua ora questa è la cucitura che va nel centro dietro quindi io mi segno il centro davanti adesso piego centro eh, dietro sul centro davanti per avere le due i due fianchi le due cuciture delle spalle così divido giustamente in quattro la, la, il collo anche in questo caso qua adesso prendo la felpa quindi la cucitura dietro sul centro dietro uno spillo spalla e poi il centro davanti qui ecco fatto adesso passiamo a cucire sulla taglia cucina per prima cosa, prima di andare sulla maglia direttamente, provate sul pezzo del collo rimasto il punto per, per avere le regolazioni ottimali. Vedete come lavora la pederici? No! Il punto è regolato giusto. Adesso andiamo sulla maglia. Io parto dal sempre da una spalla. Vedete, qui c'è lo spillo. faccio Prima lo tolgo e poi inserisco nella taglia e cuci. al centro dietro per cui faccio attenzione ecco, così tolgo lo spillo e vado avanti tenendo il tessuto in modo da non mangiare non dare tessuto più ad altre parti Ecco. Adesso. arrivo alla spalla Tengo ferma sempre la spalla e vado avanti. S Ora ponete i tre tessuti. tolgo lo spillo dal mezzo e tutti e quattro gli spilli sono stati tolti se avete un po' di tessuto in eccesso tirate il collo oppure tirate lo scollo a seconda di come dovete regolarlo Ritorniamo sulla cucitura della spalla di partenza. Ecco, questa è la cucitura dal rovescio ed ecco dal dritto. tutorial semplicissimo adatto a tutti se non avete la taglia cuci vi ripeto la stessa operazione la fate con un punto elastico della macchina da cucire ma deve essere veramente elastico perché sennò quando tira quando entra la testa si spacca e quindi mh, non abbiamo più quell'elasticità per infilare eh, la testa Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, arrivederci alla prossima da 123Ricreo.